È notizia di questi giorni che la scuola danese ha istituito l'ora di empatia ai bambini delle elementari. Ma è così importante l'empatia? Soprattutto, che cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri dal punto di vista emotivo. Si tratta senza dubbio di una capacità fondamentale da insegnare ai ragazzi in un mondo sempre più complesso come il nostro quello che assicura una buona vita e successo è la capacità di creare relazioni, di fare network, come dicono gli inglesi. Ora viviamo in un mondo dove le informazioni sono a disposizione quando vogliamo. Voglio sapere qual è la capitale del Perù, prendo il mio smartphone e subito ho la risposta. C'è addirittura una sveglia collegata con una app che quando ti sveglia intanto ti prepara già il caffè pronto. C'è di tutto. Ma non ci sarà mai un'app per capire che cosa prova la persona davanti a me. D'altra parte, la nostra società è piena di strumenti che mettono in contatto, in connessione. Facebook, WhatsApp, LinkedIn e chi ne ha più ne metta. E i nostri ragazzi stanno tutto il tempo attaccati al cellulare. Quindi si potrebbe pensare che non c'è problema. Loro usano tanto questi mezzi per stare in relazione. Quindi l'empatia se la dovrebbe sviluppare tranquillamente e naturalmente. E così? Non esattamente. Perché tutti questi mezzi elettronici mancano di una componente fondamentale delle relazioni umane. La comunicazione non verbale. I sorrisi, il tono della voce, la postura, tutta quella serie di informazioni che ci fanno capire veramente come sta andando il rapporto con l'altro. È vero, ci sono gli smile e tutta una serie di altri strumenti per la comunicazione non verbale, ma in realtà mancano tutti di un aspetto fondamentale, la spontaneità. Io scelgo di mettere la faccina sorridente o la faccina triste, non è qualcosa che viene fuori senza che io me ne accorga, e sono proprio quelli i segnali che ci fanno capire come sta andando la relazione con l'altro. Ovviamente non sto dicendo che allora le comunicazioni via Whatsapp o Facebook debbano essere bandite. Il problema è quando un ragazzo usa solo quelle. Noi diamo per scontato che i nostri figli sviluppino l'empatia perché stanno tanto tempo a parlare con gli altri. Ma non è così. Anzi, il mezzo elettronico rischia di creare dei problemi nello sviluppo dell'empatia. E la mancanza di empatia è un problema perché se non c'è empatia si rischia di creare, di instaurare delle relazioni vuote, senza significato. La buona notizia è che noi, come esseri umani, siamo portati naturalmente a sviluppare l'empatia. Se volete sviluppare l'empatia dei vostri figli, potete seguire questi quattro consigli. Uno, Parlare di emozioni, senza troppi patemi o drammi, o senza mettersi lì a posto a fare l'ora di emozione a casa. Parlare di emozioni. Succede qualcosa? Ho provato questa emozione. Se succede questo, hai provato quest'altra emozione. Va bene. Due, condividere le proprie emozioni. Prima di chiedere ai nostri figli come loro si sono sentiti, dobbiamo noi dire a loro come noi ci siamo sentiti. Oggi sono andato al lavoro ed ero un po' nervoso perché il mio collega ha fatto questo e quest'altro. Dovevo consegnare una relazione entro una scadenza molto breve ed ero un po' preoccupato. Condividere quello che noi proviamo, aiuterà i ragazzi a condividere quello che loro provano. 3. sintonizzarsi sulle emozioni dei nostri figli. Non dobbiamo appena il nostro figlio ci dice, sono arrabbiato, dirgli subito, no ma perché ti arrabbi? Oppure quando magari è in ansia, no ma non c'è bisogno di preoccuparsi. La prima cosa è sintonizzarsi, riconoscere, dire ho visto che sei arrabbiato, ho visto che sei preoccupato e adesso vediamo cosa possiamo fare. Quarto, cambiare punto di vista. Come ti sentiresti tu se, se stessi facendo a te quello che stanno facendo a Nicolò? Potete usare anche la televisione. Con i bambini più piccoli funzionano molto bene i cartoni della pizza. Come ti sentiresti tu se fossi il papà di Nemo e vedi che Nemo è stato rapito dai pescatori? Queste sono cose che i genitori naturalmente dicono ai figli. Nella frenesia della vita quotidiana, presi dalle faccende, si tende a dimenticarle. Avere in mente questi quattro consigli può aiutare i vostri figli a sviluppare l'empatia e a rafforzare la vostra.